Sono tempi bui Il potere ha preso il controllo di tutta la conoscenza umana Tutto il sapere è concentrato nelle mani di un unico impero finanziario Al suo comando, Lady Creatura mostruosa senza scrupoli votata al monopolio e al mero profitto Lady controlla tutto possiede tutto nulla è più libero neanche il pensiero ma è nei giorni più bui che si vede la speranza dalla clandestinità i difensori della cultura libera e della condivisione Lawrence Coraline Emma pirati ribelli paladini della giustizia e della libertà irrompono nell'impero di Lady è la rivoluzione e non può più essere fermata. Breaking the Lady. Il senso comune si ribella. Prossimamente, speriamo, in teatro.